Fixing di Londra. Come viene fissato il prezzo dell'oro? Io sono Davide Campomaggiore da oltre 10 anni mi occupo di metalli preziosi e sono il titolare di Oro Ethic, una catena di compro oro divenuta famosa in media per il suo grande lavoro a tutela dei consumatori. I quasi 100 anni di attività della London Gold Fixing hanno rappresentato una delle pagine più interessanti della storia della città inglese. Le sue origini risalgono a prima della prima guerra mondiale, esattamente il 12 settembre 1919. Per rilanciare il mercato aureo inglese la Rothschild radunò altre quattro industrie che lavoravano l'oro riunendole per organizzare il primo fixing dell'oro. Il 12 settembre 1919 si tenne quindi il primo fixing con un valore di 4,94 sterline. Originariamente il fixing avveniva attraverso degli scambi telefonici, poi successivamente decisero di riunirsi tutti all'interno degli uffici della Rothschild nel cuore di Londra. Nel corso degli anni cambiarono moltissimo e molte volte gli attori che partecipavano al fixing fino ad arrivare a cinque banche che per lungo periodo sono stati i protagonisti del fissaggio dell'oro, nonostante nel tempo poi anche queste banche hanno lasciato il timone ad altre banche. Per un periodo ve ne furono solo quattro con un posto vacante, per cui c'era una banca che svolgeva la funzione per due posti. Ci furono grossissime polemiche e una pesante multa a causa della poca trasparenza nel fixing dell'oro. E questo portò, oltre ad una salatissima multa di 26 milioni di sterline a carico di una banca, portò poi allo scioglimento del London Gold Fixing, che venne preso in carico dalla LBMA. La London Billion Market Association, LBMA appunto, si occupa tutt'oggi del fissaggio dell'oro due volte al giorno alle 10.30 del mattino, 11.30 ore italiane e 15 del pomeriggio, quindi ore 16 italiane. La differenza sostanziale tra la prima fase in cui veniva fissato l'oro con 5 banche e quella attuale è che gli istituti adesso sono 13, avviene tutto in forma ovviamente telematica e c'è maggiore controllo e quindi maggiore trasparenza sul processo di fissaggio dell'oro proprio per evitare nuove polemiche e nuovi problemi giudiziari eh, dovuti appunto alle manipolazioni dei prezzi di fissaggio dell'oro che venivano manipolati per cercare di non pagare eventuali contratti fatti dalle banche con i propri clienti. Tutto il mondo dell'oro basa la propria attività su il fixing dell'oro e soprattutto la quotazione del pomeriggio è quella di riferimento per il sistema aureo mondiale. Se vuoi saperne di più su come funziona il fissaggio dell'oro o sul mondo aureo in generale ti consiglio di visitare il mio sito www.vendereorousato.com e all'interno del blog troverai numerosissimi articoli e approfondimenti. Se invece sei intenzionato a vendere parte del tuo oro o i tuoi vecchi oggetti preziosi che non utilizzi più, sfruttando l'ottima quotazione di questo momento, ti invito a visitare il sito www.offertaoroetic.it, dove ho riservato 4 bonus speciali per questa occasione. Ciao e grazie!